Oh, Nel caso che ti annoi puoi sempre guardare il video qui nel background che è molto più interessante magari delle cose che dico Quindi c'hai due opzioni puoi metterti a fuoco di qui su questo lato qui oppure puoi guardare qui questo è il mio volto Ti dico due stronzate veloci veloci Sei pronta? Nuovo modo di fare marketing. Che c'è un nuovo modo di fare marketing? Ammazzate, ho oh, voglia che c'è un nuovo modo di fare marketing. Perché quello vecchio, scusa Robin, qual era? Quello vecchio era quello caratterizzato da queste cinque cose. Numero uno, oh, sto qua e non mi vedi! So quello che c'ha il prodotto che vuoi. Oh! Urlare. Numero due. No. Non è Battistuta. Chi è Battistuta? Asciavelta. Sparare. Abbiamo sparato a 360 gradi per beccare più persone possibile, per raggiungere più persone possibili. Anche se la maggior parte di queste non sarebbe interessato niente, nulla di ciò che avevamo da dire. 3 interrompere alt dove vai? fermo là. ehi guarda questo annuncio alt ascolta la mia offerta stop non puoi perderti questa occasione li abbiamo interrotti in tutte le maniere possibili anche quando guidavano quando stavano al telefono quando c'avevano altro da fare quattro Farsi belli, ehi ma non hai visto? Siamo i più grandi del mondo, siamo i primi a fare questa cosa Non c'è nessun altro che è in grado di offrirti un prodotto come il nostro Siamo i numeri uno al mondo, noi e voi i nostri lettori siete fantastici ci siamo fatti belli in tutte le maniere! Abbiamo raccontato a tutti quanto grandi, eccezionali siamo! 5 Abbiamo parlato e parlato e straparlato di noi, delle cose che facciamo, di non solo di quanto siamo bravi, eccezionali, belli, forti, ma abbiamo continuato a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, e più parlano di noi, più si parla di noi e meglio è. Ma siamo sicuri che funziona così? Perché questo, sai io come lo chiamerei? Questo tipo di marketing e le aziende che lo fanno? Lo chiamerei il marketing del brand scassa minchia Di quello che proprio ti scassa Scassa Scassa Che magari non glielo dici perché Poi dopo hai comprato Se sta stato loro, loro fanno i carini quando ti vedono Ma du palle Du palle così quale sarebbe l'alternativa a Robin a questo brand scassaminchia? Scusa il termine. C'è un'alternativa quindi a brand scassaminchia perché voglio dire, questi che mi dici sono gli approcci normali dai del mondo della pubblicità, della promozione, mi vorrai dire che anche tu non l'hai fatto di promuovere, urlare un po', dire quanto sei bravo. Cioè, stai lamentandoti e c'è un'alternativa veramente. Secondo me l'alternativa c'è e come Al posto di urlare, sparare, interrompere, farsi belli E parlare, parlare e far parlare di noi Io vedrei molto più appropriato fare queste cinque cose alternative Numero 1 Se per trovarmi mi devono cercare su Google è bene che io diventi bravo a capire come si fa ad essere intercettati Cioè come si fa a posizionarsi all'interno dei risultati di Google Per le frasi, per le parole che il cliente sta cercando Sta cercando uno come me, ma non sa che io esisto. Quindi cosa scrive quando il mio cliente sta cercando uno come me, ma non sa che esisto? Che parole usa? E come faccio io per farmi trovare nei risultati, fra i primi, quando lui fa quella ricerca? numero 2 educare informare aiutare le persone realmente condividendo gratuitamente informazioni che le aiutano a risolvere il problema Poi Robby ma se gli risolvo il problema poi dopo com'è che acquistano da me risolvergli un problema vuol dire in alcuni casi anche rinunciare al guadagno ma dimostrare competenza credibilità disponibilità reale ad aiutare i clienti e non soltanto a spremere il loro portafoglio quindi qualcuno quando gli dirai la soluzione la prenderà al volo e sistemerà il suo problema ma tornerà da te quando ha altri problemi simili a quello lì che tu sei in grado di risolvere B ci sono delle persone che nonostante tu gli riveli qual è la soluzione per farlo si fideranno di più se qualcuno come te che è un esperto un professionista si dedica a lui a risolvere il problema per loro dopo che hanno capito come si fa 3. condividi ma Roby, uè qua condivido tutti dai, cos'è sta storia? le condividi mi sembra una panzana un'ovvietà ma la più ovvia delle ovvietà cioè ogni volta che pubblico lì online condivido no, non parlo di pubblicare cose online che pensi che scrivi, condividere vuol dire prendere qualcosa che tu hai e gli altri non hanno e metterlo a disposizione anche degli altri, quindi è inutile che condividi la carta igienica è inutile che condividi l'ossigeno, è inutile che condividi la polvere che spazi fuori da casa questa non è condivisione è inquinamento la condivisione consiste nel prendere le cose preziose, quelle che Magari penseresti anche, ma forse è meglio che me la tengo per me? Ho scoperto adesso. Quelle sono l'esempio perfetto delle cose da condividere. Cose che valgono. Numero 4: ascolta, apri quelle dannatissime orecchie. Uè well, Robin, dai, mo, tutta cosa è l'ascolta. ho i commenti aperti, se vogliono scrivere scrivono, c'è la, la mia email, se vengo sulla pagina Facebook rispondo. Cos'è che devo fare poi per ascoltare di più? Ma ascoltare vuol dire avere un reale interesse per i tuoi clienti e quindi trattarli in modo che loro si confidino con te, ti facciano delle domande. È nell'ascoltare e nel leggere fra le righe quello che loro dicono che può Scoprire un sacco delle loro esigenze, inoltre, non c'è miglior modo di scoprire di cosa hanno bisogno che non chiederglielo, chiederglielo e chiederglielo ancora. Numero 5 personalizza. Dopo che hai ascoltato quello che le persone vogliono, cerca di migliorare, rifinire e costruire su misura contenuti, prodotti e servizi che rispondano sempre di più alle esigenze dei tuoi clienti. Questo è il nuovo modo di fare marketing intercettare, educare, informare, condividere cose di reale valore, ascoltare e personalizzare continuamente quello che offri allora.